Vai, dunque siamo qua eh, a casa della warrior di Lenge, e, mm, è una riunione del gruppo animali 5 stelle, ci giungono voci di medici che dicono a vegani che almeno nel posto operatorio devono mangiare morti, devono mangiare animali, o sugo di morte, o, sugo di morte. Addirittura, o secrezioni eh, di morti, eh, nonostante nell'ambito della nutrizione clinica sia iper raccomandato non mangiare grassi animali, ci giungono voci eh, in merito al fatto che eh, pazienti del reparto oncologico poi gli portano brodo di pollo a cena. Quindi no, ditemi voi, quante cazzo di ore hanno studiato i medici di nutrizione? Nel, Zero. In sei anni, cazzate? Zero, infatti Zero. si vede. E, e poi la logica sarebbe anche semplicemente una questione di logica, anche senza aver studiato. No, perché poi i nutrizionisti sono esperti di anatomia comparata, di fisiologia comparata, sanno quante proteasi, nucleasi, lipasi. Però, però per esempio, il dottor Calabrese, mitico, mitico grande, grandissimo, allievo di cannella, esatto, dice che le mucche e il latte lo fanno lo stesso. Quindi, secondo lui, dal momento che io sono un mammifero, produco latte tutti i giorni della mia vita. Cioè, lui dice che la mucca... Anche se non è stuprata dagli da, de, de, eroenomani. Il latte lo fa comunque e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farle finire il latte, questo ha detto il dottor Calabrese. Come se fosse una... Dobbiamo bloccarle il latte. Una dobbia, balia? Come esatto, le balie che esatto, vanno all'infinito? Esatto. Il lui è allievo del grande cannella, quello che diceva che eh, si può guarire dal tumore al colon solo mangiando la carne. No? Mese, e che siamo fatti di carne, quindi dobbiamo mangiare la carne. Ah, quindi gli erbivori sono fatti di erba? I granivori sono fatti di grani, i miei piccioni sono fatti... Di grano. Ah, e quindi cannella è vero che è morto il mese dopo che ha detto che ha un tumore al colon <ride> esatto. si guarisce con la carne? Esatto. È morto di cosa? Tumore al colon. Ah, grande cannella, numero uno. E numero due, calamarese. Ci vediamo esatto. da Vespa, eh?